Benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo qua per un altro video a tema... Sì, zero waste più o meno, eh, però farò anche parte di eh, un'altra rubrica che vorrei iniziare, che è quella sul minimalismo. Eh, allora, io ho fatto un video eh, riguardo al minimalismo, l'ho fatto tipo qualche settimana fa, eh, una cosa molto generica del tipo cosa ne penso, bla bla bla bla bla, ci siamo capite? <ride> e in quel video dicevo che non avevo ancora visto il documentario sul minimalismo, perché per me il minimalismo è stato un po' una conseguenza del zero waste eh, e mi ha fatto capire appunto di eh, non aver bisogno di certe cose nella vita, di minimizzare i miei acquisti eh, e anche di fare anche tanti tanti, tanti declutter nella mia vita io comunque eh, in generale sono stata sempre sono sempre stata una persona molto organizzata eh, non mi è mai piaciuto possedere troppe cose, eh, perché comunque da quando sono in Canada ho fatto abbastanza traslochi quando fai abbastanza traslochi capisci l'importanza di avere cose cose, um, siccome ci aspetterà prima o poi, virus volendo, uh, il trasloco in Europa che sarà comunque uno dei più grandi traslochi, insomma, um, io sto iniziando già pian piano comunque a sbarazzarmi di cose di cui non ho bisogno, a venderle, a riciclare. bla bla bla, insomma, ci siamo capiti. Okay. Questo video vuole incentrarsi su consigli sul declutter, io ho già fatto video sul declutter, ho sempre parlato del declutter nel senso che dicevo sempre che una, dei, una delle primissime cose che dovresti fare quando inizi il zero waste è il declutter proprio per capire le cose che possiedi nella tua vita e le cose di cui hai bisogno e di cui non hai bisogno um, il declutter trovo che sia una parte molto molto importante uh, del zero waste scusate se dico sempre zero waste uh, e non dico minimalismo ma secondo me le cose sono veramente tanto tanto connesse uh, ok, il minimalismo si tratta più che altro su uh, possedere meno, su fare un po' tanto ordine nella propria vita e anche nel proprio spazio personale, mentre il Zero Waste diciamo che è una cosa molto più eh, riguarda l'ambiente, però comunque sono due cose che si combaciano molto perfettamente. Eh, io avevo fatto, 5 la... mesi fa credo, di aver fatto la uh, challenge dei 30 giorni di minimalismo, ve lo lascerò linkato uh, qua sopra, uh, che uh, consisteva nel buttare il primo giorno una cosa, il secondo giorno tre cose, il terzo giorno tre cose, quindi Ogni giorno, quindi il numero del giorno, buttavi tot cose. A fine di 30 giorni arrivavi a buttare veramente un botto di cose. Io a un certo punto ho avuto difficoltà nel trovare cose di cui, cui, che da buttare, o comunque da riciclare, da donare, eccetera, eccetera, però ce l'ho fatta, spoiler, ce l'ho fatta. Però se volete andare a vedere un po' come funzionava, un po' quello che, di cui mi sono sbarazzata, potete, potete trovarlo appunto. Oggi invece voglio... Ehm, appunto eh, parlare, cioè darvi un po' dei consigli de, di declutter eh, per rendervi il declutter molto più facile so che non tutti eh, riescono a fare il declutter, so che non tutti eh, sono come me che boh, butto via cose ciao, ciao a tutti, chi se ne frega, eh, so che per tante persone è molto più difficile però cercherò di darvi comunque dei consigli che potrebbero aiutarvi eh, mi sono fatta una lista qua e uh, cercherò di seguirla più o meno uh, avevo appunto messo anche la challenge dei 30 giorni che è una challenge che vi consiglio tantissimo um, appunto non dovete buttare via uh, tipo un mobile <ride> o tre divani il terzo giorno cioè possono essere veramente cose minuscole io a un certo punto sono arrivata a buttare comunque penne, matite che non funzionavano più uh, un righello rotto le cose tipo, tipo le, le chiavi inglesi, queste cose qua insomma non, non devono per forza essere grosse cose, però secondo me una volta che aprite un cassetto che non guardate dal 2005 trovate cose dentro quindi la challenge 30 giorni potrebbe aiutarvi tantissimo anche come challenge iniziale perché non è una challenge eh, troppo troppo difficile e appunto non dovete stressarvi troppo nel senso che se non riuscite a trovare veramente 30 giorni il trentesimo giorno non, non succede niente eh. um, quindi questo è il primo consiglio che vi posso dare un'altra cosa è um, appunto cercare di capire cosa volete fare con le cose quindi riciclarle, donarle o buttarle via direttamente eh, io ho tantissime cose che eh, tutti i miei declutter, che io faccio spesso dei declutter eh, col, col declutter del 30 giorni è stato un mega declutter che alcune cose sono andate nel... Mm, Alcune cose erano tecnologiche, tecnologiche e sono eh, so, le ho, le ho andate in, cioè, in un posto dove potevo riciclarle per bene. Altre cose invece erano tipo magari quaderni o penne o robe così che mh, non potevo fare altro che buttarle via. E altre cose come vestiti le ho donate. Io spesso, mh, anzi la maggior parte delle volte io dono tutti i miei vestiti perché eh, ho provato a venderne alcuni, non ha funzionato molto bene, io, io perdo la pazienza con queste cose, quindi non mi piace tenere i vestiti là, così eh, perché forse un giorno li venderò, quindi piuttosto preferisco donarli eh, o regalarli se qualcuno se, se, se, se sono comunque anche in eh, che po se possono piacere ecco, eh, quindi insomma con queste cose potete decidere voi stessi perché magari sui vestiti potete regalarli alle amiche o potete semplicemente donarli a, a tutte le associazioni che insomma hanno sempre bisogno di cose in più eh, un'altra cosa è iniziare una stanza alla volta, uh, questa è una cosa che io uh, faccio spesso, nel senso che mi ci metto in una stanza e capisco le cose di cui devo sbarazzarmi perché è molto più facile mentalmente organizzarsi così invece di dire Ah, il cassetto del soggiorno, oh, il cassetto della mia stanza, il cassetto della cucina, no no no, iniziate stanza per stanza perché avete una mappa migliore, c'è cioè una concettuale un po' migliore delle cose che possedete piuttosto che iniziare tipo a, a posti random nella casa. Eh, questo mi ha aiutato tantissimo anche per appunto anche per la, la challenge dei 30 giorni. Avevo iniziato all'inizio tipo dal soggiorno, quindi tutte le cose che trovavo nel soggiorno, le avevo messe in quelle cose, poi ero andata in cucina e poi verso la fine ho iniziato veramente ad aprire altri, altri angoli bui che non aprivo da tempo. Uh, quindi questo potrebbe aiutarvi tantissimo proprio perché inizi da un piccolo spazio, quindi non c'è nessun stress, cioè avete quello spazio e basta, poi penserete agli altri spazi. Un'altra cosa che è una cosa di cui tanta gente si dimentica è effettivamente fare un declutter anche delle vostre cose tecnologiche uh, e non parlo solo di ah, buttare via il vecchio telefono, buttare via il vecchio mp3 del 2009, uh, sto parlando anche di proprio fare declutter nel vostro telefono, fare declutter nei vostri computer, negli hard disk se ne avete, perché comunque anche a avere troppe cose dentro le tecnologie ehm, inquina. C'è un articolo che eh, parla di appunto di come un'email un eh, inquina quasi quanto un, un sacchettino di plastica che può sembrare una cosa tipo in che senso, però vi lascerò il link eh, di quell'articolo se lo ritrovo. Era un articolo molto interessante e spiegava le cose veramente tipo papale papale, proprio perfetto anche per me perché cioè, nel senso non, non avevo mai pensato a queste cose eh, e magari quell'articolo vi darà la forza di... Eh, togliere le notifiche dell'app, fare pulizia nelle email perché vedo gente con tipo 85.000 email con la notifica io non ce la faccio per queste cose, non ce la faccio eh, però appunto fare pulizia comunque anche nelle vostre cose tecnologiche eh, capisco che Abbiamo, adesso abbiamo telefoni da 65 giga computer da un botto di giga che non, non ci facciamo caso perché io per esempio 5 anni fa avevo un telefono che aveva 8 giga quindi ogni volta mi diceva non hai più memoria, non hai più memoria um, nonostante io avessi comunque pochissime cose eh, però avendo poche memoria ti, ti, diciamo, ti forzava a non avere troppe stronzate sul telefono o comunque anche sul computer uh, quindi è molto importante fare declutter appunto insomma vecchie foto, cose che avete tipo di vecchie di scuola che magari non usate più, insomma sbarazzatevi queste cose che non vi servono che stanno solo là a prendere spazio, non dico prendere polvere, però prendere spazio inutilmente. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo in realtà è stato, vi ho detto già di iniziare da, da stanza per stanza, per me eh, mi ha aiutato tanto di iniziare dall'armadio, perché secondo me l'armadio è la parte più grande in cui, ci, in cui farete declattere, a mio parere. Eh, per me è stato così perché possedevo veramente troppi vestiti, anche adesso non mi considero, eh, non mi considero cioè, minimalista, non mi considero eh, di possedere poche cose, però allo stesso tempo trovo che comunque il minimalismo varia da persona a persona, quindi non c'è un modo giusto di fare minimalismo come non c'è giusto di fare zero waste um, quindi io comunque adesso possiedo comunque più cose di quel che ho bisogno uh, però ho veramente, ho veramente donato un sacco, un sacco di vestiti, alcuni li ho anche regalati Uh, però sì, uh, secondo me iniziare dall'armadio, comunque anche dalle scarpe Io per esempio possiedo veramente pochissime scarpe, ma veramente pochissime uh, Quindi non è stato molto difficile fare pulizia là Cioè l'unica cosa che ho buttato è stato buttare via un paio di stivali che non mettevo più veramente uh, cioè, cioè in realtà li avevo venduti, uhuh, quindi li avevo anche venduti uh, Però sì, iniziare dall'armadio potrebbe, uh, potrebbe essere anche un inizio molto molto strong, però secondo me dopo sarete molto soddisfatti proprio perché capirete veramente cosa avete, cosa non avete, uh, avete veramente bisogno di quella, di quella maglietta bianca che magari a casa ne avete altrimenti, ecco, quindi vi farà pensare molto di più anche ai futuri acquisti. Un'altra cosa sarebbe tenere per ultime le cose affettive, quindi cos'è la qualità siete legati sentimentalmente, non proprio, non devono essere forse cose di valore o robe simili, eh, però cose proprio che siete, che siete affezionati, però che magari non, non, non riuscite a buttare via. Allora, mi spiego. Eh, allora, io sono una che non tiene cose tipo, non lo so, cose tipo che non uso più. Non mi piace tenere cose che non uso più eh, e non mi piace appunto tenere cose che non hanno uno scopo nella mia casa. Eh, ci sono comunque ancora c'è tanto da lavorarci, c'è veramente tanto da lavorarci la mia futura casa sarà un'altra storia rispetto a queste qua eh, però capisco che c'è tanta gente che ha un problema con le cose che tengono là la perché ci tengono, e non è, non è sbagliato, non è sbagliato voler tenere l'anello arrugginito di quando avevamo 9 anni perché siamo andati in campeggio e abbiamo incontrato la nostra BFM del momento, ci ha regalato questo anello, quindi bei ricordi perché sono cose che abbiamo bei ricordi legati a essi, io per esempio comunque sto tenendo comunque cose tipo Vecchissimi libri o vecchissimi regali che magari non hanno veramente uno scopo, però sono stati regali che mi hanno fatto tipo persone a me care, quindi non riesco veramente a buttar via queste cose perché comunque eh, c'è un, un ricordo legato eh, e capisco questa cosa. Perché so che posso sembrare alle volte insensibile quando dico: Eh, ma non hai bisogno di tutte queste stronzate, non hai bisogno di questo, non hai bisogno dell'altro, eh, però io capisco anche chi tiene le cose per, per ricordo comunque perché hanno un valore effettivo. Io per esempio in Italia, non qua, ma in Italia ho una scatola enorme di lettere che io mi scambiavo con mia cugina quando ero in Italia. All'inizio eh, stiamo parlando di me che sono arrivata in Italia nel 2004, ehm, quindi non c'era Skype, non avevamo computer, non avevamo, avevamo a malapena il telefono, quindi potevo chiamarla sì e no una volta al mese. Quindi l'unica cosa per noi, di, per cose era mandarci lettere um, ci scrivamo delle lettere enormi cioè io iniziavo tipo delle lettere tipo stile diario eh, e le inviavo dopo tipo tre settimane in cui li raccontavo veramente tutto quello che è successo in quelle tre settimane quelle lettere le tengo per quanto non mi servano più, per quanto io comunque adesso con mia cugina posso chiamarla da un momento all'altro, posso raccontarle tutto, posso mandarle foto posso mandarle audio, posso fare qualsiasi cosa quelle lettere per me hanno un significato enorme e non, non riesco a buttarle via perché per quanto non rileggerò quelle lettere, comunque per me eh, mi ricordo un bel periodo, un bel periodo in cui esistevano le lettere, ehm, non, va, non vedevamo l'ora di ricevere queste cose, era veramente bello. Um, quindi vedete un po', cioè perché comunque se vi dà gioia quella cosa tenetelo, magari, magari una cosa che non vi serve tenetelo da qualche parte, in una scatolina da qualche parte e sta là, io per esempio ho comunque degli oggetti minuscoli che tengo tanto per perché appunto ci sono affezionata non mi va di buttarli via, ma sono tipo in una scatola in qualche angolo buio della casa in cui so che ci sono ma che non sto a guardarli tutti i giorni uh, se uh, poi prossima cosa sono le cose che teniamo tanto per uh, e adesso mi spiego le cose che teniamo tanto per uh, lo facciamo anche io all'inizio, quando ho fatto il mio primissimo declutter quando sono entrata nel Zero Waste ho fatto il mio primissimo declutter uh, ero partita dall'armadio bla bla bla, infatti partendo dall'armadio eh, ero arrivata a dover, dovermi sbarazzare di certe magliette Che però, magliette e pantaloni Che ho detto, va bene, ma teniamo perché posso metterle in casa mia eh, O posso metterle per fare sport Cioè, però 5 magliette eh, per fare sport o per tenere in casa non mi servono Perché comunque, bene o male, prima della quarantena Io eh, andavo al lavoro, mi vestivo bene, tornavo a casa e mi, mettevo, mi rimettevo in pigiama E il weekend avevo un paio di pantaloni vecchi e un maglione che mettevo per, per il weekend quindi tutte quelle cose che io ho tenuto tanto per non mi sono effettivamente mai servite e poi ho rifatto un declutter poco prima della quarantena quando siamo entrati in quarantena ho capito quanto effettivamente io non abbia cose da mettere in casa che però non è stata una tragedia, non è stata una cosa negativa perché ho semplicemente messo le cose che porterei anche fuori eh, perché comunque... Ehm, non ho un paio di pantaloni quindi posso permettermi di mettere anche delle cose in casa perché anche quando stai in casa non è che stai rovinando quei vestiti a meno che non ti macchi e tutto vabbè sì. in casa magari hai detto di vestirmi con colori chiari così perché io quando mangio sembro una bambina ehm, però sì, le cose che teniamo tanto per perché pensiamo che un giorno le useremo oppure le, quelle cose che Teniamo tanto per, perché ho messo solo di qualche chiletto, non ci entro più, però giuro che ci rimetterò, questo è, questo è anche il mio caso, io parlo di me, <ride> parlo di me perché ho un vestito, il mio vestito della laurea, eh, quindi stiamo parlando di 5 anni fa, eh, quel vestito è bellissimo, ci sono, mi piace tantissimo, è stato un regalo di mia mamma, però purtroppo sono ingrassata un botto da quando mi sono laureata all'adrenale, mi viene da piagne eh, e quel vestito probabilmente non ci entrerò mai più, però è ancora la... Eh, troverò prima o poi la forza di darlo via, però mi accorgo sempre di quanto io blatti di troppo. Allora, l'ultimissima cosa di cui voglio parlare è eh, fare declutter nelle medicine, questa è una cosa che non, non sempre la gente pensa, io, per... io facevo questa cosa per mia mamma, perché mia madre era sempre là che accumulava medicine, che comprava cose, perché nella famiglia tra me e lei eh, compravamo un sacco di medicine, quindi eh, ogni volta magari si dimenticava che quella cosa ce l'avevamo già, e la comprava, la ricomprava, quindi nelle medicine è molto importante fare pulizie per capire se ci sono delle medicine scadute, perché non ha senso tenere le cose scadute, eh, anche perché non, non credo che sia un bene tenere le medicine scadute, quindi eh, quello magari fatelo ogni tot mesi o fatelo almeno una volta all'anno, io per esempio l'ho fatto proprio qualche giorno fa, perché qualche giorno fa ho fatto un altro declutter ho eliminato di nuovo un botto le cose nella mia vita eh, però l'ho fatto anche delle medicine perché non, non, non le guardavo dall'anno scorso almeno e ho trovato un sacco di medicine che erano già scadute tipo a febbraio di quest'anno quindi l'ultima volta che avevo fatto declutter le avevo tenute perché giustamente erano ancora fino al 2020 però adesso che le ho riguardate effettivamente erano da buttare e adesso oh, la mega scatola che avevo è diventata una scatolina un po' più piccina e normale eh, quindi insomma fate attenzione a ciò che, ciò che avete quindi cercate di consumare quelle cose entro la data di scadenza prima di comprare um, altre mille medicine um, e basta, quindi questo era l'ultimo punto che volevo fare di uh, questo video uh, come vi ho detto, forse questo video lo trasformerò in una serie vi farò vedere, uh, ogni tanto posso farvi anche vedere dei video con cui faccio declutter, cosa butto, cosa non butto anche se per adesso credo di aver buttato un botto di cose Uh, però vi posso fare dei video uh, per parlarvi delle cose che uh, sono inutili da tenere tipo stanza per stanza un po' come ho fatto con le cose essenziali in cucina ma quelle erano tipo riguardo molto al zero waste mentre questo sarebbe molto una cosa di cose che, di cui avete effettivamente bisogno in cucina o meno eccetera insomma fatemi sapere uh, io smetto di parlare perché ho laterato tantissimo e niente noi ci vediamo la prossima volta ciao